nuovo video oggi siamo qua per fare un altro video a tema zero waste e, e in questo video includerò un po', un po' un po' tutti un po' tutti che usano le persone che usano la cancelleria so che magari questo video sarebbe stato più adatto per eh, da, da fare tipo prima della scuola o robe simili però insomma non sono solo gli studenti che usano la cancelleria no ecco perfetto quindi oggi voglio parlare di alcune cose che si potrebbero eh, proporre se magari lavorate in un ufficio dove sono degli spreconi pazzeschi eh, io ho fatto un video sul, eh, sul mio posto di lavoro su quanto effettivamente siano eccolo e ve lo un linkato se vi interessa uh, altrimenti oggi comunque il, questo video parlerà di cancelleria zero waste, chiamiamola così uh, che, appunto, che è una cosa che magari non tutti ci pensano uh, che in, in, non tutti pensiamo a queste cose ma più si entra nel zero waste più ci si rende conto che tante cose sono uno spreco pazzesco uh, e che se ci sono a valide alternative, uguale. Allora, eh, siccome ho detto che includerò comunque anche gente che lavora in ufficio, gente che studia, gente che non studia, insomma, qualsiasi cosa, perché la cancelleria credo che la usino un po' tutti. Io per esempio non la uso, <ride> da quando ho smesso di essere studente non la uso, però al lavoro ehm, ho fatto cambiare alcune cose. primissima cosa della quale voglio parlare sono le batterie ricaricabili, che è una cosa che tu, tutti ignorano, tutti ignorano l'esistenza delle batterie ricaricabili. Le batterie sono comunque un grandissimo spreco perché eh, adesso siamo anche abbastanza fortunati, perché tantissime cose funzionano o con l'USB o funzionano comunque senza batterie, perché appunto funzionano con l'USB o comunque per, per per caricare le cose. Uh, però io mi ricordo quando ero anche tipo alle medie superiori, uh, c'era uno spreco pazzesco di batterie tra per i telecomandi, per uh, i mouse del computer uh, o comunque le batterie venivano usate per un botto di le torce, insomma, ci siamo capiti, ecco. Persino anche il, il mio primissimo uh, cos'era? il mio primissimo cosa, volevo fare l'esempio di un qualcosa che ho avuto che funzionava a batterie e, e non me lo ricordo più, forse era un depilatore, forse è il, il depilatore che funzionava a batterie invece adesso ho uno che funziona col cavo, Beh, che lo uso una volta all'anno, però dettagli e, um, quindi le batterie ricaricabili potrebbero essere un'ottima alternativa Ovviamente, allora, voi comprate il caricatore delle batterie, comprate le batterie che sono, si chiamano eh, ricaricabili so, io usavo sempre quelle della eh, Energizer credo si chiamassero Uh, quindi sì, quello potrebbe essere una valida alternativa se usate le batterie, se invece avete tante cose che non funzionano a batteria o che funzionano comunque a presa eccetera, uh, meglio, meglio, però uh, le batterie ricaricabili potrebbero aiutare tantissimo allo spreco che c'è uh, delle batterie che andrebbero anche riciclate a parte, quindi mi raccomando non buttatelo nel riciclaggio perché non andrebbero là. Uh, per esempio noi al lavoro abbiamo tutti un mouse che però tantissimi di mouse che i miei colleghi usano sono batterie, che non ho capito il perché. Cioè, i mouse potrebbero benissimo essere attaccati al computer e fine, ciao, se è posto per la vita, e invece no. Eh, non capisco perché la gente si ostina a usare i mouse con, con, con le batterie, perché a un certo punto smettono di lavorare, ecco. E io vi ho proposto appunto di comprare le batterie Energizer ricaricabili, in modo che se abbiamo bisogno di batterie si ricaricano e ciao a tutti e ho accettato il che, uh, uh ecco, <ride> e quindi questa è un'alternativa se per caso usate ancora le batterie tantissimo, io le uniche batterie che uso in casa sono forse i telecomandi, Il telecomando, eh, no i telecomandi perché lui c'ha la Wii, vabbè, quindi questo è l'unico modo, però io ho il coso car il caricatore perché mio padre mi ha insegnato da piccola che si comprano le batterie ricaricabili per risparmiare, bravo padre, ehm, seconda cosa di cui voglio parlare, eh, che... Non c'entra niente, nel senso che io vi voglio parlare di questa cosa perché è stato un, uh, un episodio divertente. Uh, L'estate scorsa avevo pubblicato la foto di questo zaino, <ride> che credo lo conosciate tutti, tutti hanno questo zaino, non so come si pronuncia il nome, Fajola uh, Roven, ok perfetto perché è svedese, una cosa simile. Uh, questo zaino uh, ce l'hanno tutti perché tantissimi influencer oltretutto parlavano di questo zaino uh, e quindi giustamente... Questo ha portato a tantissime gente a comprarlo. La cosa bella è che io avevo messo questa foto su Twitter, dicendo che questo zaino è proprio brutto, che non ho cambiato idea su questo zaino, è proprio brutto. Eh, ho ricevuto un sacco di insulti perché su Twitter funziona un po' così, è un po' un mondo a parte, dove la gente dice cose che non direbbe nella vita reale, ma si permettono online, eh, dicendo come ti permetti, non capisci un cazzo, questo zaino è grandissimo, ci metto pure mia nonna, quindi... Uh, ok, perfetto. Uh, mi è venuta da ridere sul momento però sono andata a informarvi un attimo di che ci avrete speciale questo zaino perché oltretutto sapevo che costasse una follia uh, ho scoperto che è uno zaino etico quindi ho detto un bravissimi, eh, non ho cambiato idea è pur sempre un zaino brutto non credo che lo comprerò mai nonostante sia etico però mi fa piacere che comunque sia stato comprato che sia stato per etica che sia stato comprato per moda abbiamo comunque dato i soldi a un'azienda etica il che mi fa molto molto felice eh, questo ve lo dico non perché dovete adesso buttare via tutte le vostre cose e comprare un zaino etico perché assolutamente usate ciò di cui avete bisogno questa premessa ve l'ho dovuta mettere all'inizio il video ovvero di queste cose che vi dirò non serve che le compriate cioè mm, Usate ciò che avete, se avete tutte queste cose di cui parlerò, se le avete ancora in casa, usate ciò che avete e non state a comprare cose, perché questa va, va un po' contro la politica del Zero Waste, ecco. Però mi andavo di raccontare la cosa divertente di come scopro cose etiche a caso. Quindi mi ha fatto piacere vedere appunto da, da quel giorno in poi eh, guardavo quello zaino tipo con più, eh, con, più, con più amore, diciamo però il resto abbastanza brutti. Mi dispiace, se avete questo zaino, per favore non odiatemi, però io lo trovo veramente orribile. Cosa che potrebbe essere d'aiuto per le persone che magari scrivono, hanno, scrivono sempre a penna, che magari non tutti scrivono al computer. La tecnologia potrebbe essere un po' uh, un amico in, questo, in, in, questo, come dire, in questa <ride> battaglia zero waste, uh, perché magari si è molto più facile prendere appunti al computer o se avete, so che tanta gente prende appunti con l'iPad, se avete l'iPad ovviamente. Um, io per esempio all'università prendevo spesso gli appunti con il computer, però per tante lezioni non potevo farlo, perché tante delle mie lezioni, tipo soprattutto in interpretariato, eh, avevo bisogno del mio, eh, dei miei fogli con, con la penna per prendere gli appunti, eh, però per, gli appunt cioè, per altre lezioni, tipo criminologia, letteratura, eccetera, le prendevo tranquillamente al, al computer ed era una cosa molto bella, mi, mi faceva sprecare meno tempo, proprio perché erano già ordinate, erano già scritti la perfetti, uh, io ovviamente avevo sempre bisogno di stampare le cose, però uh, se potete appunto non stampare le cose e studiare solo così vi invito tantissimo, però se ne avete bisogno stampate e magari riutilizzate fogli che magari non sono stati stampati su tutti e due i lati, ecco, ma anche per scrivere se avete bisogno di scrivere cose, utilizzate quei fogli, anche per la carta comunque della stampante, esistono delle uh, esiste la carta riciclata uh, su cui potete puntare per appunto per evitare che ci sia un ulteriore Spreco di carta, perché comunque lo spreco di carta Per quanto non se ne parli come una cosa enorme Non se ne parla come una cosa grave E comunque eh, c'è cioè comunque tanto tanto spreco Perché comunque per fare la carta Ammazziamo gli alberi e Quindi sì, sì eh, Se potete appunto comprare le cose in carta riciclata Questo è tipo una valida alternativa Se, se appunto avete bisogno di cose da cancelleria um, Un'altra cosa per esempio Noi al lavoro abbiamo la stampante Eco <ride> Non so cosa significhi, però a quanto pare consuma meno inchiostro eh, e anche l'inchiostro che compriamo è più economico. Rispetto agli altri inchiostri, io sono poco informata sugli inchiostri, sulla loro produzione, ma sono sicura che comunque anche dietro a quello c'è comunque dello spreco. Però, eh, appunto, se per caso avete a casa una stampante eh, con questa opzione, perfetto. Eh, se per caso state pensando di comprare una, una stampante, fate attenzione a questi piccoli dettagli che potrebbero essere comunque molto d'aiuto sia per quando stamperete, sia per quando anche dovete comprare tutti gli inchiostri perché. Gli inchiostri comunque costano tantissimo, soprattutto per la stampante. Poi ci sono quelle stampanti che finisce il magenta che non l'hai mai usato in vita tua. Però tu devi mettere il magenta, altrimenti non ti stampa niente. Anche se hai bisogno di una cosa in bianco e nero. La mia stampante era così, infatti, ha fatto un volo alla finestra. Non è vero, se sono rotta quindi l'ho riciclata. Non sono così cattive. Dai, un'altra cosa, appunto, parlando di inchiostro sono le pene d'inchiostro, che potrebbe essere una valida alternativa per per scrivere. Ma l'ho detto prima, no? e mi sono persa nei discorsi, perfetto, <ride> buongiorno Doina. Buongiorno, bonjour proprio, eh, sì, le piene d'inchiostro sono una cosa molto bella, eh, vi racconterò un aneddoto, io quando ero eh, all'elementare ero in Moldavia, eh, e lì eravamo obbligati a utilizzare la penna d'inchiostro, perché eh, facciamo lezioni di calligrafia, e le lezioni di calligrafia, a quanto pare, funzionano meglio con le piene d'inchiostro. Um, quindi quando sono arrivata in Italia, ho visto che la gente aveva aveva astucci pieni e strapieni di penne, di 50.000 colori, le penne col glitter, quanto andavano le penne col glitter, Gesù, ok. Quindi eh, ho deciso di non fare la bourgeois, perché eh, era già un brutto periodo, arrivare in un nuovo paese in cui non capisci niente di tutto ciò, pure arrivare con la penna, con l'inchiostro, ecco, eh, no, eh, non volevo proprio farmi vedere così tanto. E quindi ho iniziato a usare le penne normali. Io con la penna d'inchiostro credo di avercela ancora da qualche parte, però ho detto che quando finirò tutte, tutte le riserve di penne che ho, perché in giro per la casa ho ancora un bel po' di penne, eh, che lui se ne sta occupando di, di, di usarle perché io non le uso quasi mai. E la penna d'inchiostro può essere una valida alternativa proprio perché si compra la penna, si usa solo quella e la ricaricate con l'inchiostro. Credo che comunque esistano inchiostri di vari colori. Con eh, ero alimentari dovevamo usare quello viola, no blu, non nero, viola. Vabbè. Eh, tutto molto bello però. Eh, quindi, niente, questa è una cosa. Poi, oltretutto, le penne di questo sono chic. Tipo, cosa fa? Sono bellissime. Io ne voglio una prima o poi. Un'altra cosa sono gli evidenziatori. Gli evidenziatori. Ehm... So che tantissima gente è pattita per gli evidenziatori. Se ne comprano 70.000. Però, effettivamente, quanti evidenziatori avete mai finito nella vostra vita? Perché io bene o male le usavo sempre ma un po' come le gomme prima che finissero, li perdevo. Però avevo tantissimi evidenziatori. Ovviamente questi evidenziatori sono fatti in plastica, quindi più ne compriamo, più ne buttiamo, più spreco di plastica facciamo. Ed esistono dei bellissimi evidenziatori eh, che sono tipo a, a matita circa, eh, che evidenziano eh, tranquillamente e sì, tu fai le. come si chiama? quando fai la punta? Non so l'italiano, perfetto aiutatemi <ride> praticamente tu le usi con una matita e poi proprio mi ricordo che quel tipo di evidenziatore ce l'aveva una mia compagna all'università ed erano bellissimi e comunque sottolineavano abbastanza bene magari non erano proprio uh, mi illumino d'immenso come i, gli evidenziatori normali però erano molto belli e appunto li utilizzavi con una matita una volta finiti cioè finiscono puff spariti non c'è più nulla cosa che in, invece gli evidenziatori di plastica è eh eh, eh. cosa sono le matite Sprout le matite Sprout Sprout Sprout Sprout, eh, è il brand, si chiama Sprout credo, eh, vi lascerò il link eh, potete trovare i loro prodotti su Amazon se non mi sbaglio, eh, io non riesco a reperire quelle matite <ride> perché si trovano Amazon America ma non Canada perché il Canada è sempre ignorato, sempre ignorato da tutti che tristezza, vabbè eh, queste matite, eh, praticamente voi le sono matite bellissime, stupende eh, mm, sì <ride> che se non mi sbaglio sono anche di materiali biodegradabili, se non mi sbaglio o compostabili Devi informare prima di fare i video dai. Um, e alla fine a fine matita uh, potete piantarlo e uscirà fuori una piantina carina ho già visto gente su twitter che hanno, hanno queste penne sono molto invidiosa perché ne volevo una anch'io perché le penne eh, le matita scusa uh, le matite effettivamente sono cose che io utilizzo di più rispetto alle penne uh, perché per quanto io usi poco la cancelleria in questo momento sono comunque uh, la, la, la matita mi piace di più perché se devo cancellare qualcosa um, c ho, c ho una gomma Uh, Un'altra cosa è la spillatrice, cucitrice, pensatrice, chiamatela come volete, <ride> quella che riattacca a fogli, ecco, uh, quella, potrebbe essere, um, quella utilizza i, pi i piccoli cosini che si attaccano ai fogli giustamente. E dopo, quando li togliamo, bo, volano ovunque, quindi, mo dove sono? Ecco, perfetto. E siccome sono pezzettini molto molto piccoli, sono difficili da riciclare, un po' come le lenti a contatto, cioè le lenti a contatto non riescono a essere riciclate, proprio perché sono pezzettini di plastica minuscoli, quindi nei grossi macchinari per il riciclaggio non ne entrano, non entrano, quindi vanno a finire chissà dove. Uh, esistono queste cose che non usano questi piccolini cosini di metallo, che non so come si chiamano. E invece tipo, il metodo è tipo uh, che piegano tipo dei pezzettini di foglio e tengono i fogli attaccati. Uh, questo potrebbe funzionare benissimo su piccole quantità di foglio, dubito che funzioni su grande quantità di foglio, ma allo stesso tempo anche uh, le pinzatrici normali, non è che funzionavano su tipo 60 pagine di foglio, no? Uh, quindi questa potrebbe essere una valida alternativa se vi servono, uh, anzi, vi serve sempre attaccare i fogli, uh, altrimenti potete sempre utilizzare le, le pinze, si chiamano pinze cioè i cosini di metallo che potete attaccare i fogli, quindi quando mi serve ut utilizzate sempre quelli anche quello potrebbe essere un'alternativa valida se non, se non le perdete per strada ovviamente vi ho già detto di utilizzare i quaderni carta per la stampante magari riciclata eh, però anche i eh... Anche i raccoglitori, potete utilizzare quelli che sono proprio in cartone, non quelli classificati, anche i quaderni, eh, che giustamente sono que sono, erano quelli che costavano sempre meno, con dei disegni assurdi sopra, c'erano que tutti quei quaderni avuti per le medie superiori perché i miei cinturini li compravano perché costavano poco, oh, erano orribili, eh, invece c'erano quelli tipo di carta riciclata che erano sempre belli, non so come si chiamasse quel, quel brand, eh, però un'amica di mia madre me li regalava sempre, erano quelli con fiorellini, con la carta tipo, eh, con la carta marroncina, bellissimi, adorabili, vabbè. Uh, Un'altra cosa appunto sono i raccoglitori che sono molto comodi da avere, però uh, cercate di usare quelli o che magari sono stati riciclati o quelli che sono comunque in, quart in, in quartone in cartone che dopo è molto più facile uh, riciclarli, ecco, invece di quelli plastificati, perché è un po' quel plastificare, eh, un, un, un quello che non va bene. Capisco che quelli sono più belli perché magari ci spiaccicano sopra cose che ci piacciono, però uh, alla fine di tutto sono solo cose cosiddette vedete per la scuola, non c'è niente di niente di dito, ecco e l'ultima cosa di cui voglio parlare sono le e lo scotch so che lo scotch comunque non è usato sempre comunque eh, però però però se per caso utilizzate lo scotch sia per impacchettare sia che lo usate per qualsiasi cosa a scuola che per lo usate in ufficio che lo usate a casa per qualsiasi cosa cercate di comprare lo scotch eh, compostabile compostabile sì eh, sul friendly shop lo potete trovare eh, che è uno scotch di carta allora lo scotch di carta, oltretutto, è anche quello usato da Amazon, nei pacchi di Amazon. Oh, l'ho scogliato, l'ho patata! Um, Amazon, appunto, non usa mai scotch di, uh, di plastica, il che è una cosa meravigliosa. Um, ecco, quello è lo scotch di carta. Ovviamente, per fare i pacchi, uh, state attenti, in modo che uh, cercate di impacchettare molto meglio, perché lo scotch di carta rischia di essere tolto molto più facilmente rispetto a quello uh, classico. Eh, però lo scotch di carta è una valida alternativa perché si uh, ricicla meglio e quello del friendly shop se non mi sbaglio è anche compostabile quindi può andare nell'umido non voglio dire bagianate però quindi vi lascerò il link eh, se volete andare a vederlo eh questo è tutto ciò che avevo da dire sulla cancelleria, sulle cose, sulle belle e insomma, fatemi sapere se siete a scuola, se siete in ufficio se vi piace la cancelleria in generale ecco, magari evitate di comprare cose che non utilizzerete mai ecco, magari quello eh, perché io ero molto così quando ho finito l'università continuavo a comprare cose carine di cancelleria sapendo che non, avrò, non, non, non le userò mai non le userò mai eh, adesso ho smesso, per fortuna però eh, non comprate cose di cui non avete bisogno perché poi stanno là a prendere polvere eh,